Come appare il metaverso fenomenicamente quello che ci viene presentato lo vedete anche nello spot che meta ha fatto girare eh, eh, lo avete visto è andato in televisione per un po eh, il, eh, questo, questo piccolo commercial per presentare il, il metaverso come ci appare come ci viene presentato il metaverso ci viene presentato o come la possibilità di esplorare eh, mondi che non esistono, mondi fantastici, di partecipare tramite eh, eh, le nostre repliche eh, digitali a eventi, che siano di lavoro o che siano di intrattenimento, oppure di intrattenere rapporti sociali e familiari eh, in, in contesti anche non necessariamente di compresenza fisica e cercate il um, uh, fate una ricerca con uh, meta metaverse uh, spot o meta metaverse commercial Ok. se okay. Cosa c'è di strano? Vi sembra tutto normale? Chi lo dice che i romani sono così? Erano così? Chi lo dice che sono pettinatissimi in questo modo? Chi lo dice che erano così alti? Che avevano quei, que, esattamente quei caratteri somatici che discutono in questo modo questo è un film fatto, è uno spot fatto da un'agenzia americana che replica il cliché su come l'italiano ehm, interagisce muove le mani, urla che ne sappiamo? di che cosa succedeva veramente quindi e qui vedete come il marketing e la pubblicità in modo estremamente subdolo veicolano dei messaggi che passano al di sotto della soglia della percezione per lasciare intendere che questo servizio possa fare determinate cose che in realtà non può fare ma se anche le facesse sarebbe anche peggio perché andrebbe a sostituire una realtà della quale non abbiamo una conoscenza così dettagliata con la interpretazione che un'agenzia di pubblicità su mandato di un'azienda commerciale ha immaginato. Capite qual è l'impatto trasformativo in termini di creazione della, di induzione della percezione di realtà nell'utente finale se nemmeno voi che state, vi state laureando in digital marketing avete percepito il trucco che sta dietro questa, uh, questo frame come pensate che una persona che fa un altro lavoro o che magari non è particolarmente scolarizzata o alfabetizzata possa rendersi conto del modo in cui viene eh, sottilmente manipolata la sua percezione nel momento in cui interagisce con, eh, con questi servizi poi su, questo, su questi 30 secondi in realtà ci sarebbe da farci una, una, ver una lezione vera e propria però torniamo alle, torniamo alle slide quindi dicevo la percezione che abbiamo del, eh, del metaverso è sostanzialmente questa ci viene venduto come avete visto Uh, come Certo, il copy del, uh, dello spot, se ci fate caso, utilizza tutti i verbi al futuro. Dal punto di vista normativo questo consente di evitare che questa pubblicità possa essere considerata ingannevole. In termini tecnici, ricordate la lezione che abbiamo fatto con l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, perché non dice lo spot, il metaverso è così, ma, ma fa un'affermazione sostanzialmente, peraltro non dimostrabile, il metaverso sarà così e non ci dà nemmeno una indicazione di tipo temporale. Potrebbe accadere fra cent'anni, ma potrebbe accadere. Però attenzione, dov'è l'ulteriore... Eh, trucco dal punto di vista del messaggio. Ci ritorno, vediamo un po' dove, cosa era Chrome. Dove, temporalmente, dove sono situati i personaggi reali, questi studenti? Esattamente, quindi è vero che si utilizza nel copy il verbo al futuro, ma la percezione che ho vedendo gente che è vestita come me, cioè non come me perché io non faccio testo, sono fermo agli anni, eh, agli anni 80, ma eh, vedendo gente che è vestita in modo eh, contemporaneo, qual è il messaggio che arriva sotto la percezione razionale? e che il metaverso già adesso, in realtà, può darmi quel tipo di esperienza. Allora, saper leggere la pubblicità è una, una capacità che dovreste sviluppare perché è la migliore delle formazioni che potete fare, che potete dare a voi stessi. Perché se qualcuno con le risorse economiche di meta punta su uno spot di questo genere... All'interno di questo spot voi trovate tutte quante le linee di marketing che, ancora, che hanno dato origini all'advertising. Chiaramente non vengono esplicitate, però se sapete come leggere fra le righe vi rendete conto di che cosa c'è dietro questo, uh, questo spot. Com'è realmente il metaverso? Il metaverso è questo. Una persona seduta su una sedia con un visore attaccato alla testa e tra l'altro non a caso, torno al, allo spot di Meta, la prima cosa che vedete è un tizio con, con il visore che vede questa realtà, cioè che vede questa realtà fatta di alieni, potrebbe essere qualsiasi altra cosa, però utilizzato queste due immagini fortemente diverse dal punto di vista dei contenuti per darvi proprio la percezione dello stacco fra realtà e percezione. La realtà è questa, un tizio ciascuno di noi seduto su una sedia con un, uh, un visore attaccato alla testa che vede una cosa che non esiste. Sociali, questo approccio alla solitudine, alla dematerializzazione del, e all'allontanamento dei rapporti alla, eh, eh, o alla disumanizzazione, se vogliamo, dei rapporti, almeno per certi versi, eh, ci dà invece una vista sul futuro di quello che potrebbe essere eh, il, eh, il modello sociale eh, indotto dal metaverso. Perché ve ne sto parlando? Perché dovete avere questo tipo di informazione per sapere come vendere. Perché se pensate di vendere i servizi di metaverso o prodotti tramite il metaverso, avendo in mente delle dinamiche sociali, chiamiamole tradizionali, difficilmente riuscirete ad avere, una, ehm, ad avere successo.